9.000 giri 9.000 giri 9.000 giri oh. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, bentornati su F122 dal nostro Calogero Bottas Stiamo alla gara di casa, il nostro pilota biberbanca, dopo l'avventura non fortunatissima in Olanda, o meglio, in realtà non è andata malissimo, però sinceramente potevamo far meglio, visto come saranno messe le cose, è pronto ad affrontare il Gran Premio di casa, infatti andiamo a Monza finalmente. Andiamo prima però a fare un della situazione. Dunque, prima classifica Max Verstappen, 264 punti, poi Leclerc e Hamilton, il nostro compagno di squadra, eh, Perez, Sainz, Norris e il nostro Galagero Bottas in settima posizione con 102 punti. Poi Ricciardo, Alonso e a conclude la top 10. L'obiettivo stagionale è sempre quello di riuscire ad agganciare Norris perché sostanzialmente la prima parte di stagione ci ha eh, di fatto precluso qualsiasi tipo di ambizione di arrivare più in alto in classifica, eh, con una serie di gare sbagliate, sfortunate, insomma non è andato tutto per il verso giusto. Però adesso dobbiamo assolutamente agganciare il sesto posto che verosimilmente, visto che siamo parecchio avanti nella stagione, è l'unico eh, risultato disponibile ormai. Ok ragazzi, ci siamo, weekend di gara. Speriamo bene perché non vorrei che la pioggia ci rovina la festa sostanzialmente. Ma perché dovrebbe mai piovere in Italia? E di fatti non piove, meno male. Ah, oh, meno male, già che funziona tutto e non si è rotto qualche cosa all'inizio, già è un buon punto di partenza. Momenti magari che il cartellone per guardare il display e la vista di casa... Tanto la ma macchina, non capisco perché il delta è un po' strano, vabbè. Ecco. Beh, il secondo tentativo l'abbiamo mannato. Eh, porca puttana mi sono messo lì a guardare delta perché era strano eccetera eccetera mi sono confuso e mi sono perso il punto di frenata azzuzza porca, speriamo che becca traffico ragazzi a few later. eccoli, lo sapevo io lo sapevo io, mannaggia la miseria mannaggia il piano ottimale, è tutto traffico ragazzi azzuzza porca, speriamo non mi becca traffico ragazzi incredibile Gasly ha fatto una cosa intelligente abbiamo perso un'ora e quarto noi per fare sta manovra evasiva però non fa niente si era fermato Gasly bravissimo Mannaggia ce n'è un altro stiamo in mezzo al traffico raga ah, male male male male male male Sono un sacco di errori, fa un sacco di errori. Bagnugio se leva, se levano tutti. Pare il gentleman driver, di solito durante la gara sono dei stronzi. Sto un po' esagerato, cercate di recuperare quello che ho perso nel primo settore. Mannaggia a me al traffico, calcolate malissimo i tempi di uscita. Ah, qui abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto peggio di prima Peccato, peccato Non so se basterà ragazzi Le qualifiche sono terminate. Sì, dai, per position Vediamo mm. di fare una partenza come se teneva per una volta 9.000 giri 9.000 giri 9.000 giri Oh! Eh, se levate rosso Niente lo seccano tutti, Verstappen, Leclerc, Sainz. Pure Perez, marca puttana, da primo ero passato quinto, sono riuscito a riprendermi alla quarta posizione, adesso c'è... Oh, uh, madonna mia! Non so che è successo, ho avuto una scotata clamorosa perché ho messo la modalità a sorpasso per le mamme dalle palle Perez, che non mi pare convintissimo, sinceramente. Mamma mia, mamma mia, che resistenza che ha fatto Cavagero qui. Cercando di riparare ai danni che ha combinato in partenza. E niente, dove vai Perez? Fa il bravo ragazzo. Ecco, Perez credo che ci abbia avuto qualche piccolo, non so se gli ho fatto qualche danno io. Però comunque ci ha provato in un punto stupido se provi a superarmi un punto stupido mamma mia che rischio che rischio mamma sta macchina è scarichissima cazzo ragazzi che la gara forse è un po' troppo scarica il nostro pizza driver mi sa che sta a consegnare troppe pizze sto periodo Sainz è mortacci tua che famo scendi per fare la roggia guardate eh frenato veramente troppo le due ferrari e eh, io ci ho perso un mezzo secondo bene così vediamo subito l'ERS perché proviamo a usare la scia invece che l'ERS, cioè invece che il drs che ancora non c'è Però la scia c'è la scia c'è io sono scarichissimo io sono scarichissimo eh sono dovuto andare lunghissimo ragazzi Oh Sainz scusa Mamma mia che manovra Eh lo so, ho visto che ho preso Sainz cioè, una staccata che stavo a prendere pure le orecchie eh. Ho tirato fuori dal casco per fare da para. da paracadute Mannaggia Sainz però in questa lotta con lui Stiamo a perdere un po' di contatto Ho quelli davanti damogli subito dei Hertz DRS, ma lui non ce l'ha e qui ci dovremmo avere abbastanza spinta per... allo secco bene così in pratica Sainz dovrebbe essere archiviata c'è da dire Ferrari va parecchio, però qui noi gli diamo dei Hertz DRS, un'altra volta come è stato con Sainz questo diventa il rettilineo calogero mamma mia, dove siamo andati in fila? C'è passata solo una macchina tra il muretto e la ruota della Ferrari. Sono passati i goniometro E poi non serve a misurare i centimetri ma i gradi. E adesso tocca entrare in box. Ok. Ci siamo... Ci siamo... Ci siamo... Ci siamo, ci siamo... Siamo entrati solo noi un'altra volta che anticipavamo tantissimo il p-stop. Ma questi saranno sicuri, questi che dicono le strategie. Boh. Vai veloce, veloce. Vai Sosta fantastica Sì sì, ogni volta famo una sosta fantastica e Quando famo a fine del giro ci hanno la posizione ai pit Quindi mi sa che calcolate un po' male le soste fantastiche voi Se non matavi subito, non la sapevo Attenzione che mo il giro d'uscita con le gomme fredde È decisamente pericoloso Ancora Hertz, non so chi c'è stai box Vedo qualcuno che esce dai box raga però Eccolo le clerche, eccolo le clerche, eccolo le clerche Belle clerche eh, io te lascio spazio, ma giro davanti a te! Mi dispiace per te! Posizione non me la freghi così! Mi è mancato pochissimo che non ci fregava la posizione ai box! Bandiera gialla, bandiera gialla che è successo? Bandiera gialla... bandiera verde! Bandiera verde, bandiera verde! Siamo eh. di nuovo in gara! si sì, pensavo che era morto Verstappen, ma mi avrebbe fatto un po' comodo! Ancora Hertz! Gente che rientra ai box! Tiro veloce, ma non ci facciamo niente, io voglio arricchiappare Verstappen. devo recuperare un po' d'erze ragazzi, ha finito praticamente, sta al 12%. Il nostro calogero vede lì davanti la possibilità di arrivare finalmente a una vittoria in un campionato oltre a quella della sprint race. Porca puttana, non siamo entrati nel detection point prima che fosse la zona DRS. Eh ma gli siamo sotto ragazzi, gli siamo sotto Max deve guardare i specchietti adesso Sentirà il motore della nostra Mercedes nelle orecchie Insieme a quelli della sua Red Bull Ci siamo raga Ci siamo DRS Sposta all'interno del nostro calogero La macchina è veramente super scarica ragazzi Raggiungiamo velocità elevatissime si riguardagna qualcosettina su un max ma poi si riperde io mi sto a tenere l'herz raga, voglio squadra è qui. eh lui si sta avvicinando al DRS però porca puttana bene bene ok possiamo guidare un po' più rilassati iniziando a guardare soprattutto davanti anche se lui sta sempre lì dietro eh, non è che sarà nato però dovrebbe stare fuori dalla zona hertz cioè fuori dalla zona di RS, di RS, di RS, noi potremmo chiamarlo con due nomi diversi porca puttana. Uno si impiccia sempre. Fatta raga. È fatta, se non famo cazzate è fatta. Diciamo che non fare cazzate però perché carogero bottas è un po' un simoro. Continua a guardare più lui che me, e questa è una cosa che è veramente è un po'. un errore, difatti risbagliamo un'altra volta a rogia per continuare a. Concentrasse sui tempi che fa lui perché mi sto concentrando troppo su quello che fa lui invece dovrei pensare a me oh, oh madonna mia madonna mia madonna mia non so manco io come ho ripresa raga davvero santos in magic stavolta porca zozza ragazzi ultima staccata della chicane un po' safe eh, il nostro calogero, non vuole fare cazzate, sente l'odore della vittoria, dello champagnino che gli faranno bere a fine gara, ma devo rimanere concentrato, sennò no qui famo una cacchiata. Sta scendere, sta scendendo il distacco del Stappen, sta, ragazzi. Io mi sto cagando sotto e mi sta benì il braccetto. Entro qui alla Scari. Occhio che prima qui momenti un momenti si ammazzano Ancora Hertz Ancora Hertz ragazzi dovrebbe essere fatta Dovrebbe essere fatta finalmente una vittoria un po' Mi ricorda quelle della prima stagione Red Bull Una vittoria di prepotenza Una vittoria Molto molto solida per il nostro Calogero Che va a chiudere il suo ultimo giro in prima posizione Cazzo finalmente Assolutamente fantastico, davvero Ottimo lavoro Ah, grazie Alex, vaffanculo, se ogni tanto mi dicessi una cosa utile. Pilota del giorno il nostro calogero Bottas, primo in pole position e poi arriva primo anche in gara. Fa questo vialetto, il vialetto della gloria Esultato. e va a esultare sul podio. Sono veramente contento, ragazzi, c'è da dire che usavamo un setup molto molto estremo, la macchina era scarichissima l'avete visto arriviamo in fuori giri sul rettiligno iniziale questi stanno sempre a rompa la benzina poi il champagne lo fanno buttare da, da, dal podio passando al pilota del giorno su chi cade la tua scelta direi la donna della pioggia ha lottato... ancora con sta donna della pioggia ma perché vince il nostro calogero bottas che fa pure il giro veloce eh, 21 5 14 quasi mezzo secondo più veloce credo così a occhio di quelli che vedo come giri veloci degli altri concorrenti secondo max verstappen poi leclerc sainz perez norris cari Sesto, quindi abbiamo recuperato parecchi punti Alonso, Hamilton, compagno di squadra Ottavo, Gasly e Ricciardo va a chiudere la top 10. Per quanto riguarda La posizione in classifica Norris a 132 e Calogero Bottas a 128 raga, Abbiamo quasi riagganciato finalmente Sta sesta posizione che è quella che era Sostanzialmente la nostra eh, Il nostro obiettivo ormai Ormai, di ormai, perché come ho detto in realtà Speravo che eh, se facesse qualcosa In più